Francesco Tonelli, consorzio di bonifica della Burana, vicino di casa del consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale. Sì, infatti sì, sono vicino di casa di Ronne, eh, consorzio di bonifica Burana di Modena. Scusato, ok. Eh, eh, dicevo consorzio di bonifica Burana di Modena. Eh, il mio intervento sarà un po' diverso rispetto a quello di Aronne, in quanto che non, non presentiamo in, queste, in questo mio intervento eh, eh, lavori realizzati recentemente, ma è un escursus di, eh, diciamo, dell'attività che il Consorzio ha fatto in questi ultimi 15-20 anni in materia in campo ambientale. E quindi tutta una serie di interventi che si sono susseguiti nel tempo. E, innanzitutto vorrei farvi vedere un video sperando che funzioni è eh, un video introduttivo del consorzio che abbiamo realizzato recentemente spero che possa partire eccolo qua va un po' a scatti purtroppo perché è un po' pesante come come video realizzato con, con dei droni per far vedere diciamo, l'ambiente in cui operiamo come consorzio. Questo è il fiume Po, il fiume po e questo è l'impianto sabbioncello eh, da cui preleviamo tutta l'acqua che distribuiamo nel nostro comprensorio. produzione di eccellenza del nostro territorio, compreso nel, fra i fiumi secchi e Panaro. questa è la coltivazione di, di melone questo è il canale 40 uno dei nostri principali canali eh, di scolo eh, al confine fra regione Emilia Romagna e regione Lombardia Questa è una fascia boscata che abbiamo realizzato fra due canali. Anche questa che vedete sulla destra è sempre un'altra fascia boscata che abbiamo realizzato. Purtroppo la va un po' scattila. Questa è la cassa di espansione di Manzolino, di cui adesso vi parlerò. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, assolutamente. È già anche disponibile sul nostro sito. Direi che è terminato. Visto che purtroppo va a scatti, vediamo di interromperlo. Che era che era <ride> sì, esatto. Diciamo che purtroppo, ehm, allora ecco il consorzio di modifica Burano. Giusto un, leggero, un piccolo inquadramento analogamente a quello che ha fatto Aronne. E noi gestiamo 242.000 ettari nel bacino idografico de del fiume Panaro. Ehm, e Partendo dalla Toscana, arrivando fino in Lombardia, fino a ridosso del fiume Po. Quindi tre regioni, cinque province, 55 comuni interessati eh, dall'area comprensoriale dove operiamo. Eh, abbiamo 80.000 ettari in montagna e 156.000 ettari in pianura. In particolare il mio intervento eh, verterà sulla parte di pianura. Eh, questa appunto che avete visto anche nella, nella parte terminale del video... È la cassa di espansione del canale San Giovanni, una cassa che è stata realizzata alla fine degli anni 60, inizialmente realizzata chiaramente per una funzione strettamente idraulica, di circa 35 ettari, per un volume di invaso di 800.000 m3. A questa funzione idraulica iniziale diciamo, si sono sommate nel tempo altre funzioni. Eh, vista anche la necessità, l'esigenza di avere anche un bacino irriguo per alimentare un'area di circa 3.000 ettari appunto a servizio eh, della zona appunto di San Giovanni persiceto una funzione eh, di natura ambientale, e infatti quest'area qua è, è diventata una SIC ZPS, eh, e a cui soggiungono recentemente eh, cioè, pardon, una, una funzione igienico-sanitaria che ehm, questo, diciamo, è da punto di vista storico appunto, sempre esistita ehm, per aiutare in particolare i comuni di San Giovanni di Persiceto e Cento per eh, la direzione del, ehm, delle aree inquinate e una situazione, eh, un'area fitodeoperativa che è stata anche questa realizzata molto recentemente. Eh, eh, la cassa è, diciamo, presenta un manufatto di maso, e un manufatto di, di scarico che sono eh, telecontrollabili e completamente automatizzati, con, eh, che quindi presentano delle, delle paratoie che consentono appunto di fare le movimentazioni idriche del caso. Questo appunto ci consente di eh, utilizzare questa casta appunto con una multifunzionalità funzionalità che in caso contrario chiaramente non sarebbe possibile effettuare. Eh, questo che vedete esempio è il manufatto di svaso, eh, chiaramente quest'acqua viene eh, conservata e distribuita nel periodo estivo eh, in questa zona che vi dicevo di 3.000 ettari perché nel periodo estivo quest'area qua è sofferente dal punto di vista appunto, ehm, idrico e quindi la, la, la, la presenza di questa cassa è un sollievo notevole per, per, per l'area interessata. Eh, Chiaramente anche un volume di questo genere è anche un funzione di ristoro delle falde, cosa di cui si è parlato anche oggi nel corso, appunto della, nel corso del convegno e un po' tutti i nostri canali eh, chiaramente hanno una funzione eh, di ristoro delle falde eh, tenete presente che noi movimentiamo circa 300 milioni di metri cubi d'acqua nel corso di una stagione in rigua e quindi su, con 2200 km di canali e questo ci consente appunto di eh, distribuire quest'acqua eh, in tutta la campagna eh, circostante appunto la zona compresa fra il Secchi e il panaro eh, questa che, ecco, che vedete in particolare è la zona di fitodepurazione che è stata realizzata recentemente sempre dal canale San Giovanni sullo sfondo vedete la cassa e questa che vedete in primo piano è la, la zona di fitodepurazione questa zona di fitodepurazione che poi dopo si ricollega eh, diciamo, al canale di San Giovanni più a valle nella, nella zona delle, delle casse di Tivoli in, nella zona di San Giovanni Persiceto. Perché qui siamo a Castelfranco Emilia appunto al confine con, con il Bolognese. Ehm, ecco questo che vedete è un particolare della, del manufatto di emissione del sistema fido del operativo tramite due pompe. Ehm, Adesso vado anche un po' velocemente per non perdere troppo tempo, Questo qua è la veduta del canale di San Giovanni dove sono state effettuate delle piantumazioni che come vedete hanno già raggiunto un bello sviluppo ehm, di alcuni chilometri. Ehm, All'interno della cassa chiaramente vengono effettuate tutta una serie di attività, abbiamo evidenziato questo che è il monitoraggio ornitologico, già da decenni che si svolge questo, questo monitoraggio, eh, chiaramente sono anche realizzate delle, delle strutture che permettono attività di sia di, di watching che di fotografia naturalistica. Eh, inoltre chiaramente eh, questa cassa di espansione viene utilizzata anche come percorsi di, cioè, per percorsi di visita o anche per anche attività molto particolari come che questo qua ehm, un accordo effettuato con l'Istituto Spallanzani di Castelfranco Emilia dove abbiamo ehm, individuato un'area dove i vitelli possono pascolare liberamente in quest'area eh, questo diciamo, la, la cassa di espansione ha ricevuto nel 2017 appunto un il premio, premio, premio, premio Ecomondo. Passo velocemente visto che la, la, il tempo è tiranno, eh, ad accennare alle specie vegetali sia elofite che idrofitte presenti all'interno dei canali di bonifica, eh, purtroppo le stazioni si sono molto rarefate nel tempo, però quelle poche che si sono conservate, eh, abbiamo eh, già da diversi anni un rapporto di collaborazione con l'Orto Botanico e l'Università di Modena e Reggio Emilia, appunto per tenere monitorata la situazione e eh, dove è possibile per conservare eh, sia in situ che ex situ eh, la, la presenza di queste poche pian piante acquatiche che purtroppo si stanno eh, rifacendo sempre più. Eh, quindi abbiamo fatto diversi studi nel, nel corso degli anni. Eh, vado velocemente perché chiaramente il tempo ehm, torno brevemente sarà già visto anche nel, nel filmato. Eh, noi ehm, gestiamo eh, complessivamente circa 100 ettari di te, territorio ehm, di proprietà, sono terreni di proprietà su cui abbiamo piantomato circa 100.000 piantine piante autoctone e realizzato circa 50 km di corridoi ecologici. Queste, queste zone qua vengono manu, manu, manutentate dal consorzio ehm, e quindi queste che vedete sono eh, chiaramente eh, già fasce che hanno raggiunto i 15-20 anni mediamente. Sì. Eh, sto arrivando alla conclusione. Altre attività minori, attività di tartuficoltura su alcune fasce di terreno, limitrofe i canali, la realizzazione di piccoli stagni all'interno del sistema di fasce boscate eh, attività mh, diciamo, di eh, piccoli interventi di ingegneria naturalistica dove è possibile l'ultima cosa che volevo dire è che eh, nei 300, eh, 300 milioni di metri cubi che, che forniamo alla zona a tutto il nostro comprensorio eh, di questi eh, buona parte servono anche circa 500 ettari di zone allagate eh, all'interno di due eh, ZPS eh, che sono quelle delle valli merandolesi e quelle delle Melighine a eh, Finale Meliglia. Grazie, Grazie mille. per l'attenzione. Qualche domanda? Nessuno? Proseguiamo.